Buonasera e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Fire Firehash Io sono Glacior Sphere e in questa parte extra di post-game stiamo riaffrontando tutti i capi palestra uno dopo l'altro in successione in questa mega casa in cui come vedete ci sono tutti i capi palestra Allora, noi abbiamo affrontato tutti i capi palestra da qui a sinistra quindi eh, vedete questi qua di tipo erba, questi qua di tipo lotta e in giù li abbiamo affrontati tutti Ora tocca affrontare, per esempio, loro che dovrebbero essere di tipo, forse volante, vediamo eh, Allora, se sono di tipo volante io userei il nostro caro Greninja, salve Jasmine, forse no, non sono di tipo volante, vediamo eh, Magnemite, ah forse di tipo acciaio loro, potrebbe essere di tipo acciaio, il Pokémon peggiore con cui fare questa, questa battaglia. Allora, mandiamo ma in campo Charizard, un secondo, va? Facciamo sgranchire la nostra bestia gigante qui. Sì, sì, dimmi l'attacco, ma dimmi la difesa, quello che vuoi. Tanto brucerai. Flash Cannon. Però buon danno, eh. Per essere un Pokémon di 40 livelli sopra, buon danno. Poi, Anfi. No, lei è di tipo elettro, allora, eh. Boh andiamo a Gofano. Magari non ci stavano. <ride> non lo so. Non ci stavano neanche insieme a quegli altri tipo elettro. Ok. E poi Stilix. E questo è un po' misto, eh. Cioè sarebbe tipo acciaio però anche Ampharos. Perfetto Quindi questi sono di tipo acciaio molto probabilmente Mettendo avanti Donphan E sfidiamo anche il buon Byron Sì sì tipo acciaio Ma nel campo Bronzor Tra tutti proprio lui Sperando che non abbia levitazione Vado di Earthquake Perché non ce l'ho Poi Styrix Earthquake che okay, mi diminuisce parecchio la difesa, ma noi continuiamo con Heartquake poi Bastion, Heartquake e Rock Slide. Perfetto, per credere. Lasciamo Donfan finché a terremoto io li lascio tranquillamente. Ah, però credili non è proprio il massimo. Perché non è super efficace. Però fa comunque un ottimo danno. Andiamo ancora di Earthquake. Ed infine Omaster. Contro Omastar cambiamo, ma andiamo a subtile. Anche perché Omastar con l'acciaio non c'entra proprio nulla. È tipo acqua roccia, se non sbaglio. E andiamo di Riflade. Infatti fa un danno 4 pere e lo disintegriamo ed infine Armaldo, vai, Riftblade, iperraggio e Riftblade di nuovo. le abbiamo battuto Byron, quindi abbiamo battuto i capi palestra di tipo acciaio anche. Curatina, e qui abbiamo ora i capi palestra tipo veleno, con Donfan davanti, vanno benissimo. Salve Salveveglia. Che manda il campo Coffin, spero non abbia levitazione, perfetto, no, non ha levitazione E allora andiamo di Earthquake Poi Garbodor Altro terremoto E Scoliped Terremoto di nuovo E Rock Slide. Dai, ha fallito. Vai di rock slide. Perfetto. E veglia, l'abbiamo tirata giù. Ora, curiamoci un secondo perché ho la sensazione che Koga avrà 6 Pokémon. Vediamo, eh. Salve. No, te ne ha 4. Non gli erano aumentati troppo. Contro Venomot andremo di rock slide. Dai, l'ho paralizzato. Poi Scyther, cambiamo Pokémon allora. E contro Scyther mandiamo Pikachu. Vai di Thunder Punch. Poi Golbat, lasciamo Pikachu, e ancora Thunder Punch, ed infine Voltorb, cambiamo, mandiamo in campo Sceptile, e usiamo Leaf Blade. Impressionante, abbiamo battuto anche Koga. Ora tocca ai Pokémon di tipo psico, credo. No, prima tocca quelli in basso. Che sono? Allora, loro sono Pokémon. Sono capevole essere tipo ghiaccio. Quindi, Miracross, tutti tuoi. E andiamo. Questi saranno tutti più o meno tosti perché sono. quelli di tipo ghiaccio sono quasi sempre alla fine della generazione alla fine della regione, volevo dire. Quindi... Poi Mary Chum, beh, questo non è un tipo ghiaccio. Si prende un bel pin missile in faccia. Dai, non è morto per un PS e mi ha lasciato Eracross con un colpo critico, che culo. Allora, Sceptile. Perfetto, poi Abomasnow, Charizard. Tocca vendicare il nostro Eracross, quindi tiriamo fuori Charizard. E eh sì, metti pure la grandine. Eh. Danno 4x. Con un Pokémon di 40 livelli sopra, e non un Pokémon qualsiasi, ma Charizard. Mi sa che non ha molte speranze. Todrio Ma in che senso, scusatemi Cioè ad alcuni che può essere messo alla fine dei Pokémon a caso Che non c'entrano niente con la squadra Ma zero proprio Tipo Volter, Boh, Vabbè andiamo ad affrontare il buon Wolf Wolfric qui Anche lui ha quattro Pokémon Bergmite Andiamo di terremoto Poi Avalug, lasciamo Heracross e contro Avalug tocca fare Mega Evoluzione e Zuffa per tirarlo giù in un colpo. Perfetto, Abomasnow, Andiamo ancora di Zuffa, anzi potremmo fare un Galpin Missile, Ah, si è Mega Evoluto anche lui, però guardate che danno che abbiamo fatto con Missile Spill. Ed infine Bergmite di nuovo. Poverino. E a quanto li facciamo ora con earthquake da mega evoluti? Li abbiamo disintegrato. Perfetto. Abbiamo avuto anche Wulfric, ora mi curo più che altro per ricaricare i punti potenza di zuffa, eh? non per altro. E andiamo a sfidare anche i Bomb Ryzen. Con Vanilish, questo ha solo tre Pokémon. Buono, buono, buono, buono. Allora, Mega Evoluzione e Cross Combat. Così siamo sicuri di tirare giù in un colpo e via. Poi Beartic. ed infine Cryogonal. È riuscito ad attaccare prima di me, eh? complimenti. Chilling. Nel chilling, ovviamente, lui. È... lui se ne sta nel chilling. Mentre noi disintegriamo tutti i suoi Pokémon. Ed ora, Price, ultimo capopalestra di tipo ghiaccio. Con 6 Pokémon alla faccia. Allora qua andiamo subito di Mega Evoluzione con Close Combat. Massaggiamo un po' quella foca. Poi Piloswine. Lasciamo Heracross. E andiamo ancora di Zuffa. Poi Seal. Lasciamo Heracross. Ma per Seal penso basti anche un terremoto. Infatti poi Yugong, altra zuffa, c'è un mega Heracross, è una besca, Shelter. anche per lei basterà un terremoto, anzi per lui, ed infine Lapras, contro Lapras un'altra zuffa, bene così, è stato veloce e indolore questa lotta contro Price. Ora possiamo andare a sfidare quelli sopra di loro. Ovvero, i capi di tipo psico. Allora, contro il triplo psico andrò ovviamente di Greninja, senza nemmeno pensarci due volte. Salve Olimpia, Lotta in doppio. Ok. Le Donphan non è l'ideale Però per questa cosa eh? Ma proprio per niente Cambiamolo e mandiamo in campo Piuttosto Charizard Charizard è l'ideale contro tutto Perfetto Charizard a livello 94 Bene Poi Charizard userà Tower. È più veloce Greninja di Chalestardo, wow! Non me lo aspettavo. Ok, sfidiamo poi Tate e Liza, che faranno un'altra sfida in doppio. Sorrock e Lunaton. Ah, qua si usa Surf su so tutti e si cambia il buon Donfan con Septile, così che non prenda un surf in faccia da parte di Greninja. Che probabilmente lo one-shotterebbe. Ok, Lunaton ha resistito, non si sa bene come, però ha resistito. Sertella 71, ottimo. Congelato, va benissimo, tanto non, non ci interessa, non interessa solamente fare surf in continuazione. E magari qua possiamo fare un Leaf Blade a caso da qualche parte, tanto non è un problema. Ecco fatto. E infine Baltoi. Vai, surfali tutti. Uccidi pure eh, Setai. Intanto non... Si è sacrificato per la patria. Ecco, diciamo così. Perfetto. Abbiamo sconfitto anche loro. A questo punto, Curatina. Anche se non penso ce ne fosse bisogno. E andiamo a sfidare Sabrina. Quella che è stato l'incubo di molti giocatori in prima agenda, i Pokémon assolutamente fuori scala. La cosa buona era che potevi combatterla tipo come penultima capopalestra. La no, penultima, forse no. La terz'ultima, ecco, potevi comunque girarci attorno parecchio. Dark Pulse. Così facendo potevi far crescere di parecchio i tuoi Pokémon a livello di livelli proprio. Però qui fa cagare Sabrina. Cioè, pensavo l'avessero potenziata un po', invece è schifo proprio. Ok, va bene. Allora, mancano quanti? Ne mancano... Bene, mancano ancora un po'. A questo punto, ragazzi, eh, facciamo così. Combattiamoli tutti. No, tutti ora no. Questi li faremo nel prossimo episodio. Completeremo quindi nel prossimo episodio questa casa piena di capi palestra, io vi ringrazio quindi per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di un bel mi piace, se il video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. La Gracia Sphere è tutto, al prossimo video!